Valeria Vassallo e Kevin Icebabi Nuovi corteggiatori di Uomini e Donne. Presentati i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Si è conclusa da poco una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, nella quale Alex Migliorini ha scelto Alessandro D'Amico. Da giorni non si fa che parlare dei nuovi tronisti del talk show e proprio durante la puntata sono stati presentati Nicolò Briganti e Nilou Faradati. Con grande stupore, però, ad aver accettato il trono è stata anche Sara Fifella, l'ex fidanzata di Nicola Panico. Di certo, non sono volti nuovi per i fan del talk show, infatti i prossimi tronisti hanno già partecipato a vari reality show. Ma le sorprese riguardanti i nuovi troni non sono ancora finite. Vecchie conoscenze si fanno vive a uomini e donne. Oltre ai nuovi tronisti, altre vecchie conoscenze si sono presentate nello studio di uomini e donne. Infatti per le ragazze sono scesi dalle scale Kevin e Babi, l'ex concorrente del grande fratello nonché ex fidanzato di Jessica Vella, e l'ex tentatore di temptation Island Andrea Luceri. Sono tornati pure due ex corteggiatori di Ludovica Valli, Giordano Mazzocchi e Lorenzo Riccardi. Per i ragazzi si è presentata invece Valeria Bassallo, divenuta nota a Temptation Island due anni fa.